Ciao, sono Marco, sono a spasso qui, ed con il fedele amico a quattro zampe, in questo posto fantastico, ci stiamo dirigendo verso il mio ufficio, sì, io ho l'ufficio qui, in questa zona, e, um, sto registrando questi pochi secondi di eh, video, di pillola di formazione off-road, che è qualcosa che faccio ormai da tempo, salute, e... Um, e mi piace condividere cose che sono utili a me e potrebbero essere utili anche ad altre persone. Il consiglio di oggi è quello di evitare la polemica. Attenzione, questo è un consiglio che do a te per darlo anche a me, perché non è che io sia esente da determinati comportamenti che portano a qualcosa di negativo, però magari poi cerco di individuare quello che sbaglio e cerco di correggermi il più possibile. Insomma. Quindi il consiglio vale per entrambi, evitare la polemica. Perché? Perché la polemica è improduttiva, ti porta su un territorio eh, negativo, ti rallenta e soprattutto ti distoglie da quello che è più importante. E te lo ripeto, capita anche a me, attenzione, non è che io sia esente da questo, però mi piace individuare quello che è poco positivo, poco produttivo per me e cerco di correggermi, ovviamente i miei video nascono da esperienze vissute eh, direttamente e magari è successo anche a me non molto tempo fa di scendere in polemica, però poi cerco di correggermi, quindi attenzione nel momento in cui ti trovi a fare qualunque tipologia di polemica con chi che sia, Tronca lì il discorso, chiedi al tuo interlocutore, così come ho fatto anch'io, eh, di cessare questa tipologia di argomentazione, di portare il discorso su qualcosa di positivo e se il, terlo, il tuo interlocutore non te lo consente, allora taci e basta, smetti di parlare, perché te lo ripeto, ti distogli da quello che è più importante. Io credo che questo sia un consiglio, forse per alcune persone, un po' banale però credo che sia sempre valido ricordare quelli che sono dei comportamenti migliori, un po' più produttivi. Detto questo io spero di esserti stato utile, come cerco di fare sempre in questi piccoli video di formazione off-road. Continuo la mia passeggiata col fedelamica a quattro zampe, qui dietro, che è tutto assorto, e ti saluto con un abbraccio. Ciao!